Il discorso nazionalista è incredibilmente adattabile, cioè si adatta ai progetti politici più diversi. All'inizio dell'Ottocento nasce come un progetto politico eversivo e tendenzialmente costituzionale democratico, poi diventa l'ufficial nazionalismo degli stati-nazione da metà Ottocento alla Grande Guerra, poi diventa l'elemento fondamentale di stati totalitari di destra, poi ritorna dentro un contesto democratico come quello... Eh, a quale appartengono poi in definitiva i partiti di destra e neonazionalista oggi. E la cosa che trovo affascinante è quasi senza cambiare le strutture simboliche di riferimento. Cioè queste strutture simboliche di riferimento si adattano al, alle, ai progetti politici più diversi. E questa è la cosa amicidiale del nazionalismo.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 guerra in Ucraina ha riproposto in maniera drammatica un tema che era già molto presente diciamo, negli ultimi decenni e gli ultimi anni, cioè quello della nazione. Pensiamo al fatto che Putin rivendica l'esistenza di un mondo russo, il Ruskimir, che comprende i paesi, tutti i paesi slavi in cui si parla russo, tra cui l'Ucraina o almeno una sua parte, la parte orientale, mentre l'Ucraina a sua volta difende la propria autonomia in quanto nazione. Ma in realtà negli ultimi appunto, decenni la nazione come, come forma politica e, e ancora prima come costruzione culturale, ideologica, è tornata molto fortemente sulla scena, forse non l'ha mai abbandonata, ma insomma, come dire, ha ripreso un ruolo maggiore. E basta pensare al fatto che quasi tutti i leader diciamo, autocratici, carismatici degli ultimi anni hanno messo al proprio centro il discorso nazionale. Pensiamo a Trump negli Stati Uniti, che diceva prima gli americani, ma in Europa Orban e così via tanti. C'è stata una crescita dei movimenti sovranisti che sono in qualche misura critici verso la globalizzazione o comunque sulla presa delle istituzioni sovranazionali Insomma, il concetto di nazione ha una forza, ha ripreso una forza enorme e con conseguenze potenzialmente anche possibilmente drammatiche come nel caso dell'Ucraina e in generale delle guerre che dividono e contrappongono le nazioni. Però il concetto di nazione non è un concetto di oggi, è un concetto che affonda le sue radici nell'età moderna diciamo e quindi ci è sembrato importante e giusto ragionare in nazione con uno storico, in particolare con lo storico italiano che più di altri, più di molti altri si è dedicato a studiare le radici e lo sviluppo dell'idea di nazione con esiti molto originali rispetto alla concezione storica, ma non solo precedente. Alberto Banti ha pubblicato molti libri sul tema della nazione, la nazione nel risorgimento, l'onore della nazione sull'identità sessuale e violenza, il nazionalismo, con Einaudi, poi con la terza, l'età contemporanea dalla grande guerra d'oggi, il risorgimento italiano e poi un libro che si chiama Sublime Madre Nostra, che è quello a cui cominceremo subito a fare riferimento. E intanto lo salutiamo, ciao Alberto, buongiorno. Ciao, ciao, salve iniziamo entriamo subito partendo da sublime madre nostra eh, nel tuo libro che è un libro molto divulgativo peraltro che con un linguaggio molto accessibile in cui però riprendi i tuoi studi precedenti eh, parli di un inizio dell'idea di nazione in una gestazione tra 6 e 700 e la presa di questa idea tu la colleghi al fatto che c'è bisogno come scrivi di un termine sintetico ed efficace che definisca quelle masse senza nome che devono entrare in forma più o meno attiva nell'arena del politico. Non è più il sovrano che giustifica, ma appunto è il popolo. E come si definisce questo popolo? Una delle cose fondamentali nella tua architettura concettuale è l'idea delle figure profonde, l'idea che ci sono delle figure che creano o che, che radicano il concetto in azione. Appunto. Ci vuoi dire inizialmente cosa sono? Perché questo poi ci aiuta a capire se quelle figure profonde rimangono nella storia o a loro volta come diranno una storia? Diciamo che sono delle uh, costellazioni concettuali e simboliche che rendono il discorso nazionalista sin dall'inizio del XIX secolo particolarmente seducente, particolarmente attrattivo e diciamo è qualcosa che dobbiamo mettere in collegamento con le ragioni per le quali nasce il nazionalismo. L'idea di nazione, il termine nazione entra nel del politico perché ci sono speakers politici, intellettuali, leader nel contesto delle rivoluzioni del tardo XVIII secolo che devono dare un nome al soggetto collettivo che possiede la sovranità, c'è cioè un rovesciamento della sovranità, non la sovranità dall'alto verso il basso ma la sovranità dal basso verso l'alto e questo basso è un soggetto collettivo. E questo soggetto collettivo deve essere definito in modo sintetico, non è che uno tutte le volte deve dire perché c'è l'arrovesciamento, e dal basso, allora come si fa a indicare questo soggetto collettivo? Si usano due parole nel contesto tanto della rivoluzione americana che di quella francese, ma soprattutto di quella francese, popolo e nazione. E, e Però una volta identificati questi due soggetti e soprattutto quello il secondo, un'azione che entra di più in circuito, e poi bisogna dargli anche un contenuto specifico. E allora, questo contenuto è, diciamo, costruito da una convergenza di produzioni intellettuali le più varie. Parlano di speakers politici, ma poi interviene, diciamo, il dream team dell'intellettualità eh, dell'Europa romantica, eh, da, da Schiller a Byron a Manzoni, a Daiez, a Verdi, a raccontare storie che evocano l'esistenza della nazione. E lì entrano le figure profonde. Le figure profonde sono dei sistemi simbolici che esistono da molti secoli a volte. E mh, ne indico tre. Una è il concetto di eh, genealogia o discendenza. È un concetto fondamentale in epoca medievale e moderna per fondare il potere politico dei sovrani. E c'è un processo di nazionalizzazione del concetto di discendenza. Gli speakers nazionalisti cominciano a dire non solo i nobili, i sovrani hanno una discendenza, ma tutti quelli che aspirano a esercitare la sovranità dal basso, tutto il popolo, tutta la nazione. Ed è un concetto complicato perché tira dentro le idee di parentela, di famiglia, i fratelli, le sorelle, poi il sangue, poi la stirpe, e poi la razza, quindi un concetto molto denso. Poi un altro ancora, ehm, il concetto di sacrificio, che è incessantemente eh, utilizzato dagli speaker nazionalisti. Si deve essere pronti a morire per la patria, questo è un concetto che esiste sin dalla eh, classicità romana, ma adesso è collegato alla nazione. E, eh, qualifica, diciamo, l'identità maschile nel modo più netto, essere pronti a morire combattendo per gli ideali nazionali e essere pronti a farsi martiri. E qui c'è il cortocircuito con la tradizione della religione cristiana. E infine un terzo punto, l'onore. Il concetto d'onore era un concetto che apparteneva ai nobili, soprattutto nell'età medievale e moderna. E anche qui c'è una sorta di nazionalizzazione di questo concetto. Di nuovo definisce il profilo della mascolinità. Uh, un uomo è veramente un uomo, è degno di essere parte di una nazione se è capace di difendere il proprio onore, combattendo, mostrando coraggio e difendendo la virtù delle proprie donne. Qui entra in scena un'idea della comunità nazionale come comunità sessuata, che io quando ho studiato molti anni fa questi temi, diciamo, ne sono rimasto molto stupito, mette in campo delle narrazioni di stupro ehm, che sono diffusissime nelle storie, nei melodrammi, nei romanzi storici, nelle poesie del momento fondativo del nazionalismo. Noi uomini della nazione dobbiamo proteggere le nostre donne dall'aggressione del nemico e quindi dobbiamo intervenire contro i nemici che sono che ci vogliono togliere la libertà, l'indipendenza, l'identità, ma anche vogliono attentare alle virtù delle nostre donne. Ecco questa cosa qui, che in realtà adesso è rientrata in campo eh, in modo molto forte, ma che diciamo se la decliniamo nella direzione dell'onore sembra un insieme concettuale abbastanza esotico per noi, l'onore. In realtà è una cosa che, che poi fa scattare delle catene di pensiero molto forti e che comunque era diciamo, un valore molto diffuso nell'Europa dell'inizio del XIX secolo. Ecco, ci hai spiegato in maniera molto chiara, devo dire, quali sono le caratteristiche fondanti del nazionalismo. Eh, poi magari ci torniamo, ma facciamo un salto. Oggi quelle caratteristiche sono ancora vive? In che misura? Mettiamole alla prova, per esempio, del conflitto russo-ucraino. Eh, a me pareva, mentre tu ne descrivevi, di trovare molte eco di questi concetti ancora oggi, anche nel conflitto, anche nelle motivazioni, nelle pretese russe, ma anche in certi elementi della difesa ucraina da quelle pretese. Sbaglio? No, penso che tu veda bene, nel senso che ci sono almeno due declinazioni che sono molto evidentemente utilizzate su tutti i due fronti, ma molto da Zelensky o da altri speakers ucraini, l'idea dell'importanza del martirio e del sacrificio. Quindi, far entrare una dimensione parasacrale nel discorso nazionale e, certo, nel corso di una guerra e in tutte le guerre che seguono la costruzione del discorso nazionalista, questo interviene. Eh? I nostri giovani, i nostri ragazzi, sono eroici nella misura in cui sono pronti ad affrontare il martirio. E se muoiono ce li ricorderemo perché sono martiri. E martire nella tradizione cristiana è un termine che indica chi dà testimonianza della propria fede. Noi oggi diremmo testimonianza della propria fede politica. Poi entra il, la concezione di genere che è propria a una visione classica del nazionalismo, cioè gli uomini combattono e le donne si occupano della riproduzione della comunità non voglio dire che non sia anche in una certa misura un dato di fatto ma non è necessario che sia così certamente diciamo nel, nel modo con il quale ehm, gli speakers ucraini si sono raccontati o le speakers ucraine si sono raccontate o i media occidentali hanno raccontato la guerra soprattutto nei primi giorni questa idea degli uomini che andavano a combattere anche volontari anche civili e questo flusso di donne che andavano tragicamente, drammaticamente a cercare protezione lontano con i bambini, ecco, eh, diciamo, fa scatenare una catena di immagini che appartengono al nazionalismo. E poi c'è naturalmente la questione degli stupri. Ora, non è che la questione degli stupri sia un'invenzione. Sin da Omero, quando c'è una guerra e ci sono dei soldati che occupano dei territori o delle città, aggrediscono i civili e compiano sfortunatamente anche eh, stupri. Solo il punto che appartiene al nazionalismo è che gli stupri, nella specifica declinazione degli avversari nemici, aggrediscono le nostre donne. È una questione che è stata tematizzata solo da quando il nazionalismo l'ha messa al centro del suo valore simbolico. Fino diciamo, alla metà dell'Ottocento che ci fossero degli stupri nelle guerre era come, come dire, una calamità ci c'è la peste, ci sono le carestie e ci sono anche gli stupri. Da lì in avanti, eh, intanto nella guerra franco-prussiana, poi nelle guerre successive, in maniera quasi ossessiva durante la prima guerra mondiale e a seguire, questo tema eh, diventa centrale. Quindi diciamo, ci sono degli elementi che mi sembra rientrino in gioco potentemente nel modo attraverso il quale viene parlata la guerra attualmente in corso. In realtà mi sembra che molti di questi temi siano presenti anche nella retorica patriottica, nazionalista, appunto anche dei movimenti cosiddetti sovranisti, anche se mentre tu parlavi mi viene in mente da noi Giorgia Meloni, eh, come credo la Le Pen, eccetera, cioè eh, un, un nazionalismo basato Molto sulla tradizione, appunto sulla, sulla, come tu dicevi, sulla genealogia, sulla discendenza. Siamo italiani non perché abbiamo un progetto comune, ma perché discendiamo tutti dalla stessa tradizione, se non dallo stesso sangue, o sbaglio? Sì, mi pare che ci sia questo elemento molto forte nei movimenti neonazionalisti, anche appunto in Italia, in Francia, in Germania, nei Paesi Bassi, altrove. Eh, lì diciamo sono secondo me formazioni politiche che nascono intorno alla tematizzazione del sovranismo che è un'opportunità per questi gruppi politici di destra Perché quando si forma una struttura politica sovranazionale come l'Unione Europea alcuni piccoli partiti in origine vedono l'opportunità di una polemica vedono l'opportunità di costruire, di identificare un nemico pericoloso eh, in una struttura sovranazionale che sottrae appunto sovranità politica al contesto della nazione, quindi la capacità di autodeterminarsi. A partire da questo spunto iniziale, poi parte una, una dinamica di dialogo che eh, leader come Salvini o come Giorgia Meloni o come Le Pen instaurano con l'archivio concettuale del nazionalismo classico. E allora eh, si riprendono magari a volte in una forma un po' più rustante, meno simbolicamente elaborata, però non di meno efficace questi simboli, per dire, capita di sentire, in, un, in discorsi pubblici o in contesti di riunioni pubbliche anche molto importanti, manifestazioni del centro-destra italiano, una manifestazione a Milano, delle destre europee Salvini dire, intanto prima gli italiani, che lo slogan assolutamente possessivo e ci riconduce alla dimensione genealogica. Poi vedo lassù, la Madonnina era in piazza del Duomo a Milano, la Madonnina che ci protegge e, e rientra in un modo un pochino più paesano, diciamo, la, la componente parareligiosa, che però è molto importante. Poi io ho, io ho sentito dire una frase che appunto in un contesto come quello di oggi sembrava un po' incongrua ma appartiene all'immaginario nazionalista sono pronto a morire per voi sono pronto a morire per i miei figli sono pronto a morire per la patria o eh, la meloni che di nuovo poco tempo fa in un contesto diciamo di un uh, comizio fatto in pubblico in, invocava il valore di dio patria e famiglia contro tutti coloro e poi ha detto chiaramente gli islamici che vorrebbero mettere in discussione le nostre identità, in questo caso l'identità religiosa, il presepe, ciò che più ci scalda il cuore, eh, cercate di capirlo, diceva la Meloni, andate da un'altra parte se non volete condividere questi valori fondamentali. Quindi è un andare a ripescare all'indietro, a costruire un'identità attuale, adesso all'inizio del ventunesimo secolo, ma andando a dialogare con un ricchissimo archivio simbolico che è proprio del nazionalismo. Ciò non toglie che di tanto in tanto ci siano anche dei styling, degli aggiornamenti di questi sistemi valoriali. Ecco, scusami, a questo proposito facciamo una breve parentesi. Naturalmente questa tua idea eh, e questa tua caratterizzazione del nazionalismo poi vede anche persone che hanno studiato il nazionalismo che ritengono che esista un, un nazionalismo tra virgolette buono, diciamo così, in particolare... È un nostro autore, lo ricordo, Maurizio Viroli, ha scritto libri per amore della patria, l'ultimo sia nazionalisti e patrioti, in cui sostiene che c'è un nazionalismo, diciamo un patriottismo più che nazionalismo repubblicano, che eh, in personaggi come Mazzini può portare come dire, a un esito di solidarietà e fratellanza anche con altri popoli, cosa che invece il nazionalismo tradizionale o quello diciamo più retrivo non ha mi sembra che su questo tu invece hai sempre avvertito che anche il patriottismo con i migliori intenti insomma tu hai eh, analizzato anche il patriottismo di ciampi per dire no è eh, a rischio comporta dei rischi perché in qualche modo riporta appunto a quel dialogo di cui parlavi prima con il nazionalismo così come l'hai definito o sbaglio eh, sì perché secondo me il il patriottismo buono, il patriottismo democratico, esiste solo in forma teorica. Ragionando da storico, io non vedo nessun momento in cui si sia effettivamente esercitato, costituito, abbia avuto influenza questo patriottismo democratico, ma per una ragione molto semplice, che l'idea di patria viene assorbita potentemente dentro il discorso nazional patriottico. E dall'inizio dell'Ottocento in poi, distinguere tra patria e, e nazione è praticamente impossibile quindi ogni volta che tu dici o, o fai un, un lavoro da illuminista radicale e dici l'unico patriottismo che mi interessa è il patriottismo della costituzione che è il discorso di Habermas. quindi io prendo i valori della costituzione e quelli sono ma se io comincio a aggiungere la storia dante alighieri i combattenti di curtatone e montanara poi quelli che hanno combattuto la prima guerra mondiale poi il milite ignoto e lì vado automaticamente a finire dentro il contesto dell'archivio simbolico del nazionalismo, che è molto più funzionale alle tradizioni politiche della destra, perché è, è, è, un, è un sistema concettuale che nega il cosmopolitismo, che nega, tende a negare l'universalismo in ragione invece dell'identità specifica della comunità nazionale e lì parte poi tutta la catena di, di concetti, anche pericolosi e inquietanti, che si evocavano prima. Anche questo è molto chiaro quello che hai detto, però c'è una necessità alla base del concetto di nazione. Allora, così come tu la descrivi all'inizio, l'ho detto un brevissimo, una frase presa da Sublime Madre Nostra, questa necessità sembra più avere rapporti con la fondazione dello Stato, nel senso che uno Stato monarchico si fonda sull'autorità del sovrano, che a sua volta può essere legittimata addirittura dal divino. Uno Stato che non ha sovrano deve fondare la sua autorità su un'altra cosa e quindi qualcosa che definisca, come tu dici, le masse, diciamo, il popolo. Eh, però c'è un'altra necessità, non c'è solo quella dello Stato. C'è la necessità di fare comunità. E qui c'è un altro nostro autore che tu ben conosci, che è Sigmund Bauman, che ha scritto molti libri su questo, ce n'è uno in particolare del 2000 che si chiama Voglia di comunità, in cui Bauman analizza questa forse illusione, dice Bauman in tempi di globalizzazione e individualismo, ma aspirazione fortissima a farsi comunità, a trovare un senso di comunità, perché la comunità ti protegge, la comunità ti mette eh, a riparo, è un'illusione, ma ti mette a riparo dall'insicurezza, insita nei nostri tempi, appunto, di globalizzazione, in cui uno può perdere il posto di lavoro da un giorno all'altro perché magari un fondo di investimento eh, sposta, diciamo, i suoi capitali da un luogo all'altro, e anonimamente non c'è neanche più un padrone. Allora, la nazione può essere il modo in cui, ripeto, illusoriamente un russo si sente protetto rispetto, come dire, al, ai pericoli, alla minaccia, Diciamo, di un'organizzazione un che non controlla, eh, perché tra i suoi pari, definiti come appunto pari nazionali, cioè che condividono la sua identità nazionale, ecco, questo senso di protezione comunitaria da storico non credi che sia un elemento importante che giustifica anche la nazione, che ne costituisce una delle fondazioni, dei motivi che la rendono ancora oggi attuale? Sì, sì, sono sicuro di sì, nel senso che il discorso nazionale è potentissimo nel dare la sensazione di appartenere a una comunità ed è tanto più potente quanto più eh, costruisce dei sistemi simbolici che sono forti sul piano emotivo, emozionale, scatenano emozioni più che stare a sollecitare la razionalità. E qui, come dire, eh, l'economia di pensiero è molto maggiore che se io devo fare un'operazione del tipo, Sostengo il patriottismo costituzionale, quindi andatevi a leggere la Costituzione e poi imparatevi i valori e cerchiamo tutti i giorni di rispettare quei valori e comincia a diventare uno sforzo pedagogico pazzesco. Mentre se io lo metto sul terreno del siamo sempre stati italiani, basta che ci sia una partita della nazionale di calcio perché il meccanismo del io sono loro. Sono, siamo noi, sono quelli che sono in campo, ma sono i miei rappresentanti, fanno parte di me. E diciamo che questo meccanismo di costruzione di una comunità poi si avvale anche di un'altra dinamica molto forte, che è quella di andare a pescare simboli nel passato in modo selettivo. E qui c'è un, un sistema scolastico che ha alimentato per tanti decenni una specie di banale nazionalismo nel suggerire che Dante è più vicino agli italiani e alle italiane di quanto non lo sia Shakespeare. Perché se tu vai in una qualunque scuola, Dante prima o poi lo studi. Eh, se, se studi inglese, studi anche Shakespeare, forse, ma non con la stessa rilevanza. Eh, oppure trasmettere l'idea che Manzoni è più vicino di quanto non sia Tolstoi o, o Flaubert. Tolstoi quasi sicuramente eh, è, è difficilissimo che venga studiato in modo... Sistematico e rigoroso nelle scuole, quindi ti si costruisce un sistema molto forte dal punto di vista delle connessioni rapide che si creano. Ecco, ma tu hai detto una cosa molto scusa se ti interrompo: hai detto una cosa fondamentale, la lingua. Uno degli elementi che noi diamo per assodati della nazionalità è la lingua, ed è uno degli elementi, e su cui ti faccio una domanda: lo è? La vicenda ucraina sembra metterlo in dubbio. Perché continuamente si oscilla dicendo nel Donbass parlano russo. Sì. E dice, vabbè, ma che c'entra? Ma sono ucraini. Perché gli ucraini parlano anche russo, eh, quindi tutti gli ucraini sanno il russo. Dice sì, ma lì la parlano come prima lingua. E allora non sono ucraini. E dice no, ma invece sono ucraini e, e molti del Donbass sono contrari all'annessione. Quindi in realtà è molto complicato. Ecco, tu come storicamente, come gioca e poi noi italiani lo sappiamo perché abbiamo comunità anche all'interno dei confini nazionali che sì, hanno questo tema. Ma vale anche all'inverso, cioè diciamo, la lingua è un marchio importante di, di nazionalità per gli intellettuali. E siccome sono gli intellettuali che fondano il discorso nazionale patriottico, e nel caso italiano si vede bene, quando devono scegliere qual è la comunità nazionale di riferimento,. All'inizio, tra fine Settecento e inizio Ottocento, quando ci sono degli intellettuali che vogliono ispirarsi all'esperienza della rivoluzione francese, oscillano molto. Sarà la nazione piemontese? Sarà quella veneziana? Sarà quella napoletana? Foscolo oscilla fra la nazione veneziana e un'altra dimensione più grande. Vincenzo Cuoco, che è un importante all'epoca intellettuale di, di inizio Ottocento, oscilla molto fra la nazione napoletana e qualcos'altro. Però sono intellettuali, si esprimono con una lingua colta che è l'italiano, si sono formati leggendo una tradizione di studi teologici, filosofici eh, o di produzione letteraria e poetica che è l'italiano e scelgono l'italiano. Ma eh, questo marker è un marker inesistente per l'Italia inizio del Novecento, all'inverso, nel senso che chi parla italiano all'inizio del XIX secolo nella penisola italiana è boh, essere ottimisti il 10 della popolazione il 20 capisce capisce l'italiano nelle comunicazioni quotidiane eh, ma quelli non si sentono però tu hai ragione nel senso che sono te sono italiani per definizione come di repubblica però un piemontese che incontra un calabrese a fine ottocento lo percepisce come un italiano io ho qualche dubbio. Se, se non riescono a, a sì, parlare. Infatti, ci sono un sacco di osservatori coeti fra cui un bellissimo pezzo di Foscolo che dice: Se io prendo un contadino del Pavese e lo porto da un'altra parte, quello non capisce il suo collega. Se lo porto nel tavoliere delle Puglie, quello non lo capisce perché l'italiano non lo parlano. Uno parla un dialetto con strutture lessicali le e sintatiche completamente diverse da quello del dialetto dell'altro non, non sanno parlare tra loro. Questo è anche, diciamo. L'aspetto, secondo me, realmente affascinante del, dell'esperienza risorgimentale. Perché partendo con un handicap così forte, che, che non è solo italiano, eh, perché questo problema c'è anche in Francia nell'Ottocento, non è che in Francia nelle campagne si parla francese o si capisce, mica tanto. Uh, è, è meno grave il problema che in Italia, ma c'è anche lì. Ecco, pur partendo con un handicap così forte, il movimento nazionalista ha un discorso talmente forte, talmente convincente, talmente esplosivo dal punto di vista emotivo, che poi riesce a imporsi. E se dovessi dire di tutti i simboli che abbiamo preso in esame fino ad ora, la lingua di gran lunga viene importante, nel senso che appunto non scalda particolarmente tanto il cuore, oppure ci sono paesi che parlano la stessa lingua e hanno identità nazionali differenti, come si ricordava prima, proprio per il caso russo e ucraino. Mm -hmm. È, è l'altro terreno, il terreno del martirio, del sacrificio, della... Genealogia della discendenza, del sangue, dei ruoli diversi fra uomini e donne dentro la comunità, che, che è, diciamo il, il grumo simbolico forte dal punto di vista comunicativo. Ecco, torniamo al, al, alla guerra. Abbiamo cominciato parlando della guerra in Ucraina. Oggi esistono però nel mondo tante altre guerre, che sono spesso guerre, appunto, che mettono in conflitto se non nazioni, identità, eh, identità tribali magari, identità di, di tipo religioso. Eh, C'è un altro libro molto bello che noi abbiamo pubblicato qualche anno fa di Amartya Sen, un grande economista e anche filosofo, premio Nobel, che si chiamava Identità e violenza, in cui diceva ognuno di noi è costituito da tante identità, ognuno di noi ha un'identità politica, eh, professionale, ha un'identità sessuale, ha un'identità in quanto gli piace un certo tipo di musica e magari va a sentire i concerti insieme ai suoi amici che gli piace quel genere musicale. Lo dico a te particolarmente perché forse non tutti sanno che Alberto Banti poi è un appassionato e studioso anche di musica, musica anche in quanto elemento culturale. Ecco, dice Sen, scrive in quel libro... Quando una identità schiaccia le altre, diventa del tutto prevalente, può essere quella nazionale, quella religiosa o altre, si genera violenza. Ecco, non è che stiamo facendo un errore a escludere i musicisti russi dagli spettacoli europei, gli, gli sportivi russi dalle competizioni, cioè non è che stiamo facendo esattamente quello che Amartya Sen critica nel libro quando dice si spinge la violenza, non stiamo dicendo a quei musicisti voi non avete un'alleanza con altri musicisti europei perché siete russi e quindi come russi vi escludiamo, non avete un'identità in comune con altri sportivi perché siete russi, in qualche modo li spingiamo ovviamente non volontariamente, non consapevolmente a, <ride> a essere parte di un conflitto violento. Sì, anch'io non trovo persuasiva questa idea di escludere musicisti o sportivi russi da manifestazioni che si tengono in Europa, ma perché il problema è che mh, nel caso di un conflitto, di una guerra, e anche nella logica del nazionalismo, entra in funzione un meccanismo che insomma, diciamo, nel discorso scientifico poi si, si definisce come il sistema delle differenze, che tende ad essere un sistema binario. Io appartengo a una comunità, e questa comunità ha delle caratteristiche intrinseche, e tu appartieni a un'altra comunità, e sei diverso da me, e per ora sei buono, lì tranquillo e non sei minaccioso, ma potenzialmente sei minaccioso per il fatto di essere diverso da me. Ecco, se io strutturo il discorso su una, una, una trama concettuale così neo-primitiva, binaria, bianco, nero, eh, buono, cattivo, eh, elimino la complessità della personalità di ciascuno di noi, ha sicuramente ragione a Mattia Sena a dire che siamo tutti fatti e tutte fatte di identità plurali, di tante cose che ci strutturano. E Però ehm, il discorso nazionalista, il discorso bellico, che è un discorso binario, semplifica tutto, cancella tutte le, le possibili diversità e mette, diciamo, gli uni davanti agli altri in modo primitivo, appunto, in modo come se fosse un grado zero della concettualizzazione e, aggiungo adesso entro più nel dibattito corrente fortunatamente trovo che questo mantra c'è l'aggressore c'è l'aggredito costruisce questo tipo di ragionamento perché non c'è dubbio che c'è un aggressore e c'è un aggredito eh, per quanto riguarda la guerra russia ucraina e io non ho nessuna dubbio nel, nel non vedere nessuna qualità morale nessuna ragione morale nell'aggressione della russia all'ucraina ma se io semplifico il discorso, non penso che ci sia un prima, non penso che ci sia un durante, non penso che ci siano sfumature o, o cerco di capire meglio i profili complessivi che si stanno strutturando, ecco rischio sì, di, alimentare, di alimentare tensioni violente o pensieri o concettualizzazioni violente, mi pare una semplificazione non accettabile. Sì, quello che tu dici è talmente vero che in televisione, spesso in questi talk show concitati, si oscilla tra chi dice Putin è un criminale no? e chi dice no, non è un criminale, è un pazzo. Sì. Eh, le due categorie, per carità, poi che ci sia un elemento di follia o, o di criminalità, di mancanza di scrupoli, non, non, non, credo nessuno fa fatica, però non è sufficiente questo a spiegare. E appunto, uno degli elementi che Ogni tanto vengono fuori che esiste un sistema concettuale. Esiste Putin, ha un'ideologia che, in parte, è quella del patriarca Kirill che se la prende col gay pride, in parte, affonda nella sua storia russa. Insomma, no? credo che diciamo, è importante capire come, in questa soggettività, però, entri anche un elemento culturale. Questo credo che sia importante. Devo dire per Putin, ma anche nell'analisi, non so che ne pensi, della politica anche italiana, che spesso diventa troppo fondata sui caratteri delle, del leader, come se fossero l'unico elemento importante. Sì, questo ci riporta al ragionamento che facevamo prima e nei dibattiti correnti trovo giusta sempre l'osservazione che però viene poi travolta delle persone che dicono... Attenzione, cerchiamo di considerare che la Russia è comunque una società complessa, ha tante componenti al suo interno, non la si può schiacciare solo sul profilo di un leader. E però mh, entrano anche in circuito, secondo me, altri elementi, cioè la necessità dell'economia di tempo, che è anche economia di concettualizzazione che i media contemporanei impongono. Tu devi avere degli schemi semplici da trasmettere e uno schema semplice è dire noi, e loro e se questo noi e loro viene riassunto in modo possibilmente efficace nella presenza dei leader Zelensky da un lato eh, Putin dall'altro è fatta in tutte e due le direzioni eh. non è che dico che sia una questione che riguarda solo l'occidente vale anche evidentemente al contrario una, una semplificazione enorme come appunto dire tutti gli Stati Uniti da parte di Putin sono i nostri nemici eh, è il simmetrico inverso Ecco, ma come si concilia questo col fatto che, e questo è un altro grande tema su cui vorrei chiederti una riflessione, che siamo un'epoca di grandi ondate migratorie, in cui l'immigrazione è parte costitutiva del nostro panorama, no? Ehm, cioè abbiamo parlato appunto di nazionalismo, abbiamo parlato di comunità, abbiamo parlato di identità. Ecco, noi siamo società in cui, è stato detto tante volte, è inevitabile che eh, periodicamente arrivino persone da tante altre parti del mondo. Uno dei temi più importanti dell'Ucraina sarà l'arrivo dei profughi. Eh, forse non ce ne rendiamo conto, ma ne arriveranno tantissimi. Porranno un tema enorme di integrazione, integrazione scolastica. Saranno bambini, donne. Ecco, ehm, a quel punto come impatta questo, secondo te, con l'idea di Nazione? È possibile, appunto immaginare un'idea di comunità più ampia che li integri e su che cosa voglio dire qui sappiamo che ci sono tanti modelli c'è un modello francese che eh, impone in qualche modo un'integrazione su uno standard nazionale ci sono altri modelli che invece dicono si può convivere però con rischio della separatezza ci sono i quartieri ghetto ogni quartiere ha la sua comunità che non si interfaccia con gli altri ecco non sembrano due modelli tutti e due in assoluto vincenti, c'è un ruolo enorme della scuola ovviamente su questo. Tu da storico, guardando come in passato è avvenuta questa integrazione nei vari modelli, nei vari paesi, che riflessione puoi fare oggi eh, alla luce di quello che ci siamo detti? Diciamo intanto osserverei che i processi migratori in realtà devono essere identificati come uno degli elementi che ehm, ha potentemente alimentato la rinascita dei neonazionalismi. E, diciamo, Negli anni 90 c'era una visione abbastanza ottimistica del futuro, eh, il sistema sovietico era crollato, le democrazie si imponevano, c'era la globalizzazione, i flussi migratori, tutto ciò avrebbe sciolto le identità nazionali e nazionaliste, questo era un discorso prevalente, contro il quale si è opposto un saggio meraviglioso del 92 Benedict Anderson, che è stato di un'intelligenza veramente ammirevole, perché ha detto ma guardate che no, che questi flussi migratori, lo diceva quando nessuno sosteneva questa tesi, attenzione perché rilanciano il nazionalismo, anche perché i flussi migratori di oggi, diceva lui, hanno delle caratteristiche particolari, cioè sono flussi migratori che portano comunità di persone in paesi che li accolgono, ma eh, le risorse tecnologiche attualmente a disposizione, la televisione e il telefono, diceva lui che scriveva nel 92, i social media dopo, incoraggiano le comunità ancora di più di quanto non sia avvenuto in precedenza a conservare identità religiose, pratiche, aggregazioni comunitarie e questo può, per quanto possa non piacerci, provocare delle reazioni ostili da parte di settori delle società che accolgono e questo è ciò che è successo eh, parte, ricordiamo che il saggio che poi noi abbiamo ripreso si chiama comunità immaginaria sì, di Benedict Anderson sì è un bellissimo libro fon fondamentale per studiare i nazionalismi e, se non sbaglio, questo saggio al quale faccio riferimento è compreso anche nell'edizione La Terza del, di, di, di, di Comunità Immaginate di di Anderson ed è appunto che aveva come sottotitolo peraltro lo sto guardando adesso la copertina proprio or, si chiama comunità immaginate origini e fortuna dei nazionalismi sì quindi c'è una sì è appunto una persona di straordinaria intelligenza e, e che riesce a vedere uno sviluppo quando è stato nascente. ed è stato così quindi e, e infatti diciamo una parte delle retoriche dei partiti neonazionalisti hanno insistito a volte in modo sguaiato a volte in modo più avvertito ma su questo punto dobbiamo difendere le nostre identità qualunque esse siano perché queste altre persone ce le mettono in discussione poi queste persone mettono in discussione il posto di lavoro di voi che siete fragili voi che avete condizioni economiche più deboli non come i tecnocrati super ricchi di Bruxelles Strasburgo e via andare con questo tipo di retorica quindi Diciamo, I flussi migratori, secondo me, sono stati e temo che, che continuino ad essere una uh, possibile risorsa retorica e comunicativa per uh, i partiti uh, neonazionalisti. Però esistono anche gli immigrati che si integrano e diventano anzi i, i, i principali fautori dei valori della comunità di arrivo, no? Sì, perché c'è il meccanismo, il meccanismo eh, per cui tu devi completamente cancellare la tua identità originaria e ti rovesci in ciò che negava te stesso originariamente. Sì, c'è anche questo processo qui. Sul, sul meccanismo di integrazione, adesso eh, non so, però mi, continuo a essere convinto che la scuola è uno strumento assolutamente fondamentale. Però detto così, insomma, non è che è un talismano che ci risolve tutto. No, e poi c'è il problema se la scuola debba insegnare, appunto. Un corpus di dottrine italiane eh, oppure debba dire: Dato che nella mia classe c'è un terzo di bambini che vengono da altre comunità, devo insegnare anche le culture da cui questi provengono. Che naturalmente complica il quadro enormemente. Sì, è chiaro: Se io eh, immagino delle scuole con dei programmi, soprattutto nell'area delle scienze umane, della letteratura, impostati su una concezione ottocentesca, quindi se in Italia si studia prevalentemente la storia con un taglio centrato sull'Italia, la letteratura tutta centrata sull'Italia, se sei in Francia centri il focus sulla Francia e così via, eh, offri a bambine e bambini che vengono da altre esperienze, da eh, altri paesi, una ben modesta accoglienza, li costringi a, a entrare dentro un altro spazio che può non essere il loro. Quindi ci vorrebbe una grande discussione collettiva sui programmi, in particolare degli humanities che io da anni non vedo, ci sono state anche riforme recenti in Italia della scuola su qualunque tipo di aspetto organizzativo possibile e immaginabile, ma non sui programmi. Invece penso che ci dovrebbe essere una, una riflessione collettiva sui programmi, tanto per svecchiarli in generale e poi per renderli più inclusivi da molti punti di vista, per chi viene da altri paesi, per chi ha uh, le identità più varie, in parte la scuola lo fa naturalmente però non abbastanza, credo. E appunto l'esempio francese è un esempio sul quale si deve riflettere, perché il sistema educativo francese è un sistema di primordine, tutto sommato, e, però non mi pare che abbia funzionato proprio benissimissimo nell'integrare persone che sono venute da ex colonie francesi dentro lo spazio della Repubblica. E al tempo stesso, eh, appunto, il caso francese ci, ci suggerisce che la presenza di persone considerate come estranee all'identità francese che nella maniera più primitiva si riassume in nos ancêtres et gaulois e poi rilancia partiti forti come l'assemblement nazionale. Quindi diciamo, ci vorrebbe veramente una, una, discussione, una discussione collettiva che impegnasse educatori, educatrici, pedagogisti, ma anche intellettuali, studiosi per, per un, un grande rinnovamento dei programmi scolastici. Sì, io, io credo che naturalmente in questa nostra conversazione abbiamo potuto solo accennare il tema, ma credo che anche solo questo accenno ci dice quanto è complicato questo tema, no? quanto è difficile mettere la linea di confine voglio dire se tu diventi professore a Oxford e ti dicono di mettere il gown cioè il mantello nero che i professori si mettono non credo che tu ti senti sminuito della tua identità italiana pur considerando una cosa abbastanza buffa non te lo metteresti normalmente ecco e questo lo fai poi altre cose invece non le faresti o le riterresti inappropriate non so come dire quindi c'è un'integrazione possibile, c'è un'integrazione che evolve nel tempo, stabilire come e quando appunto, dovrebbe essere l'oggetto di discussione molto più che il tema della sicurezza, che invece è stato in qualche modo imposto dai sovranisti come il tema dell'immigrazione. Però io vorrei chiudere la nostra conversazione su um, un altro aspetto molto rilevante, e cioè noi stiamo parlando ormai da un po' di tempo, di nazionalismo, del ritorno dei nazionalismi, in un'epoca caratterizzata dall'enorme diffusione della rete, di internet. Eh, le ah, le sì. comunicazioni avvengono attraverso la rete, tutto quello che riguarda diciamo, la nostra vita quotidiana avviene attraverso la rete. Eh, ieri parlavo con un giurista che è andato in una scuola qui a Roma a discutere eh, il tema della guerra giusta, e a un certo punto mi sono reso conto che lui parlava della guerra giusta attraverso internet perché quella è quella la dimensione più rilevante lui mi diceva, noi continuiamo a parlare di carri armati e di bombe, non ci rendiamo conto che oggi attraverso internet tu puoi far saltare un intero sistema di sicurezza puoi far deragliare i treni e scontrarli, puoi mettere in crisi un apparato, cioè noi non percepiamo che c'è una dimensione che è già da anni è fortissima, questo per dire che Abbiamo una rete mondiale che in parte è governata naturalmente dagli stati, perché la Russia può decidere che non c'è accesso alla Cina, e che però sembra essere una potente forza che dovrebbe contrastare i nazionalismi. E invece non è così, o, o forse lo è, o forse diciamo, rafforza invece con cosiddette bolle che ci sono nella rete comunità, anche questo forse immaginato, immaginari, e tutti quelli che la pensano allo stesso modo e che stanno nello stesso blog o nello stesso sito. Ecco, c'è un rapporto tra l'esplosione della rete, la diffusione della rete, internet, con tutto quello che comporta, Facebook, i social, e il fenomeno nazionalista? Si possono, si possono connettere in che modo, secondo te? Ma, eh, intanto osserverei che persone come Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Marine Le Pen hanno usato i, i social media in modo sistematico, a volte anche dal loro punto di vista ovviamente in modo brillante cioè ehm, dando delle comunicazioni semplici, immediate, molto emotive, molto su una notizia, rilanciandola, rielaborandola dal loro punto di vista. E questo è un aspetto della rete. Un altro aspetto della rete che secondo me deve essere riconosciuto è che ci sono queste bolle relazionali e culturali, cioè ciascuno di noi tende a infilarsi in uno spazio specifico della rete, stai sul computer, mh, navighi in rete, ma in realtà è come se tu stessi nel tuo coltive culturale, vai a cercare le cose che ti interessano, dialoghi con le persone che ti danno ragione, grosso modo, non ti va tanto di dialogare con le persone che hanno posizioni diverse, quindi ti chiudi dentro uno spazio. Questo secondo me è una peculiarità della rete che non è né a favore né contro il nazionalismo, nel senso che segmenta tanto le identità, moltiplica le, le identità, quindi non, non lo vedrei specificamente come una struttura della rete che potenzi particolarmente un'identità piuttosto che un'altra. E poi eh, sarò inguaribilmente ottimista, io continuo a pensare che però la rete è anche una grandissima risorsa positiva, che ti, può, ti dà la possibilità di informarti, nel senso che se ci sono siti sgangherati o se passi le giornate su Facebook, certo ti impoverisci, ma ci sono dei siti meravigliosi che ti mettono a disposizione scannerizzazioni di giornali, eh, riviste, libri che danno informazioni e eh, il mio ottimismo è diventato dal fatto che eh, quando vedo eh, i miei studenti, le mie studentesse, sono tutti ma insomma molti, ehm, al lavoro sulle loro tesi triennali sulle loro tesi magistrali o quando dialogano nei seminari che, che organizziamo nei miei corsi, vedo che molti si muovono molto brillantemente nella rete per raccogliere con intelligenza informazioni, per mettere in discussione anche le loro convinzioni. Quindi, diciamo, alla fine sono ambivalente nei confronti <ride> della rete, vedo aspetti positivi e negativi, però ce ne vedo anche di positivi. Sì. Ecco, io pensavo di chiudere con una domanda che però non ti farò, perché è una domanda troppo difficile, poi per chiunque, ma soprattutto scor scorre scorretta per uno storico, che era qual è il futuro del nazionalismo, ma... In realtà te la faccio in un altro modo, e cioè, posto che tutto quello che abbiamo detto, che tu ci hai raccontato, eh, dimostra la forza di questa idea, la forza di questo paradigma, diciamo, di questa costruzione, che resiste a tutto, resiste appunto anche a fenomeni che sembrerebbero opporglisi, no? Ehm, può esistere una nazione mondiale, può esistere una nazione globale, può esistere un paradigma che ne raccoglie la risposta che questa idea dà a un bisogno evidentemente, no? che permane e, e che però la trasferisce a un livello in cui non ci sia appunto noi e loro, in cui sia uno contro l'altro. Questo è un po' il tema che ricorre anche nell'ultimo libro di Bauman, che si chiama Retrotopia, in cui lui parla delle nazioni come un'utopia che guarda indietro, appunto un'utopia nostalgica. E la sua risposta è molto dubbiosa sulla possibilità di superare noi e loro, cioè superare il fatto che la nazione comporti un nemico o comunque un altro con cui confrontarsi. Perché oggi, se uno guarda la situazione in cui siamo, la pandemia, la guerra, dovrebbe dire, signori, posto che la globalizzazione è difficile da portare, tornare indietro, dobbiamo pensare a una qualche struttura di governance globale che governi i conflitti. E che ci faccia sentire più vicini, più simili, più come dice Remotti, che è un altro che ha scritto molto sull'identità per noi, Francesco Remotti, un grande antropologo. L'ultimo libro si chiama Somiglianze, in cui la sua idea è non siamo uguali, ma siamo simili. Lavoriamo su questo. No? Ecco, questa similitudine può portare a una nazione globale? Potrà mai portare a un'azione globale? Non so, da qualche parte ho letto che gli storici profetano solo il passato e sono abbastanza d'accordo con questa considerazione tenderei a dire no nel senso che non lo vedo non vedo un processo neanche inizi di processi che possano portare in quella direzione non siamo neanche riusciti a costruire una identità europea reale un sistema mitografico e valoriale che ci faccia sentire tutti eh, pienamente europei e, e continuiamo a ricadere invece dentro questo spazio eh, dell'identità nazionale, quindi al momento non lo vedo. Aggiungo solo, ecco come commento ulteriore, che il discorso nazionalista è incredibilmente adattabile, cioè si adatta ai progetti politici più diversi. All'inizio dell'Ottocento nasce come un progetto politico eversivo e tendenzialmente costituzional democratico,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 Ai progetti politici più diversi e questa è la cosa micidiale del nazionalismo che fa sì che non ci abbia mollato dall'inizio dell'Ottocento a oggi. Bene, io ti volevo portare all'app ending, ma giustamente avendo tu scritto Wonderland sulla cultura <ride> di massa e sul fatto che la cultura di massa si basa sull'app ending, tu fai parte diciamo delle controculture che hanno sempre detto che non necessariamente le cose finiscono bene, possono. Appunto, si può essere ottimisti ma non, non è un esito scontato. Bene, io ti ringrazio molto Alberto perché è stata veramente una conversazione nutriente su un tema appunto che, come tu ci hai spiegato, è come dire, ha avuto una straordinaria persistenza, ci sono motivi per cui lo è, e ancora oggi appunto. Un tema di possiamo metterla così, ecco, che non è ottimismo ma è, non è appiendi, diciamo che il nazionalismo persiste, no, forse si può evitare che porti comunque sempre alla, alle guerre. Ecco, si può avere un nazionalismo di convivenza con delle forme, come dire, di det deterrenza, non necessariamente armate, no? Sperabilmente sì. Ecco, e grazie ancora e, e ci riaggiorniamo al prossimo radar, al prossimo podcast degli editori La Terza. Grazie a te, a presto. Ciao. Ascoltato Radar, un podcast degli editori La Terza. Post produzione e musica a cura di Matteo Portelli.